Salve cari amiche ed amici qui il vostro Sant'Enchan che vi parla ancora una volta da fuori casa sono stato tutto il giorno fuori casa e... spero che voi tutti stiate bene non ho ancora avuto l'opportunità di preparare un video lo farò al più presto così e rispondo a Trevisan delle cose che mi sono organizzato di scrivere, cioè che ho scritto per poterle poi eh, raccontare diciamo per fare delle domande qui oggi è una giornata di sole intenso faranno forse 26 gradi il giorno iniziato che prometteva Mali e che dire ci sono molti argomenti dei quali vorrei parlarvi eh, cercherò di organizzarmi meglio eh, prendo 5 minuti di pausa Noto che la politica italiana è cambiata poco o niente e che gli interrogativi che abbiamo su come uscire dalla crisi continuino eh, sempre a essere gli stessi, eh, gravi interrogativi di sempre. E quindi non so che potete fare sulla politica perché la politica mi supera, non la capisco per niente. Ormai non ci sono ideologie ma solo schieramenti di convenienza. Poi mi interesserebbe commentare le opere di Howard Philip Lohetra che sono molto interessanti e In più anche la vita di I Edward Alexander Crowley, che in difugio padre si piace chiamare Aleister eh, con l'accezione gaelica del suo nome Alexander. E... Quella gente quando passa per la strada mi guarda come se fossi pazzo. Non sanno che io c'ho il canale di YouTube Sant'Elciano, per quei pochi che mi guardano. Comunque, come dire... Eh... Beh forse adesso rientro a casa e progetto di fare qualcosa mi raccomando tenetevi in contatto questo lo domando a Trevisan lui che sa tutto Jung spiegava ogni cosa sociale in termini di archetica condotte individuali, culture collettive comportamenti allora in che termini archetipici Jung avrebbe eh, spiegato la crisi politica italiana, quali sono gli archetipi della nostra crisi, gli stereotipi, i dagherotipi, i cliché, ma soprattutto gli stereotipi e gli archetipi della crisi attuale italiana ed europea e soprattutto gli archetipi della crisi culturale europea. Quali sono, io lo domando a te perché ti seguo sempre, e che sei molto intelligente e sai trovare delle risposte a tutto e spero che tu possa trovare delle risposte a queste cose quali sono gli archetipi che si occultano dietro l'attuale crisi italiana politica sociale ed economica intanto qua tutto il mondo mi guarda come se fossi eh! arrivederci eh! sarà possibile uscire dall'attuale crisi italiana e se sì chi ci porterà fuori chi ci calcerà fuori da questa crisi? Vi prego, se avete delle risposte eh, mettete dei commentari a questo video. Se non avete lo stesso, votate, commentate ed iscrivetevi al canale. Io vorrei sapere come riusciremo a uscire dalla crisi che attanaglia il nostro bel paese. Grazie per seguirmi, il vostro Sant'Enchan, passo e chiudo.